Bella per gente, benvenuti in questo nuovo vlog sul canale, era da un botto che non ne facevo e ne approfitto di essere a Baia e Latina per andare a trovare i miei cugini di Arezzo che sono scesi qui, ma con un altro discorso per farne uno. Tra poco ve li presento. Comunque, adesso siamo appunto a casa di mia zia, quindi... Ci riprendiamo tra poco quando siamo in mezzo alla strada Che vi faccio un po' di riprese in giro Anche perché non ci vengo manco io spesso qui Quindi sarà bello anche per me rivederlo E poi volete mettere a avere un video insieme ai miei cugini Che vedo una Orto ogni tre anni Se non di più Spero di starmi riprendendo perché non vedo Però questo è il centro storico di Baia Latina Comunque, stiamo salendo sopra al santuario e salite ripetissime, comunque. Oh cioè, guardate che, che pendenza, raga che pendenza. LOL. Ok, foto da sopra fatte e adesso possiamo proseguire al santuario. Ne facciamo un'altra ripidissima. Guardate quanto è ripida. Mamma, eh. Comunque siamo arrivati. Lei è mia cugina Mara. Ok, e eh, vabbè, mia sorella già la conoscete. Il santuario è quello. E questo è l'altro mio cugino. Un anno e meno a me. E niente ragazzi, il cancello qua, possiamo entrare ma sto aspettando il resto giù che stanno a fare le foto Non credo sia una bella cosa dire qua giù Di qua stanno a fare il punto foto, io ne ho messe già alcune su Instagram Se non mi seguite su Instagram, chioccio la notterina Qua dietro che c'è, lui sale, non so cosa ci sia, ma ora salgo anch'io. Che cosa vedo nei tuoi occhi da elfo? La busta bianca è un fantasma. ca! chi sale? Questo è quello che c'è qua dietro: il nulla e niente. Ho il mio fratello dietro le pietre là che si sta facendo le foto. Ritorniamo di là senza ucciderci, quindi tolgo la registrazione. Alla fine sono tornata indietro a farmi le foto qua dove se l'era fatta mio fratello Beh, direi che ci stanno Nel frattempo i mezzi stanno facendo gli asparagi Così Ok, adesso si ritorna giù Peccato che era chiuso perché altrimenti sarei entrata e vi avrei fatto vedere l'interno del santuario Ma non si può, quindi nada Vabbè dai, la strada che abbiamo fatto prima è adesso a scendere Quindi dovrebbe essere più facile sì, spero. E si va giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù. Che poi scendendo, scendendo, ci tenevo un attimo a spiegarvi questo fatto dei miei cugini di Arezzo, sì, praticamente abitano all'Arezzo e ci vediamo veramente pochissimo perché ovviamente siamo distanti, quindi ci vediamo di solito alle feste e... Eravamo soliti vederci quando eravamo più piccoli, adesso comunque crescendo mio cugino per esempio lavora, mia cugina va a scuola, i miei zii comunque lavorano, quindi non c'è sempre quell'occasione di vederci. E perché ci siamo visti proprio in questo paesino vicino Caserta? Beh, perché um, hanno una casa qui e quindi si appoggiano qua ed è più semplice. Niente, stanno ancora facendo gli asparagi, mio fratello è sceso là, vorrei scendere anch'io, però mi fa un tantino paura a sta strada. Vabbè, andiamo. E siamo scesi. E niente, raga, chiuso. <ride> non sappiamo cosa ci sia all'interno. Non ci è dato saperlo, però una volta che ci stiamo camminiamo anche di qua, vediamo un po'. Magari ci sarà qualcosa, questa è una, questa è una branda. Che cazzo. Lol, c'è una branda qui. Wingardium Leviosa! Vabbè, raga, direi di risalire là nello spezzare e aspettare, aspettare. Ok, ora si scende. Let's go, raga, let's go. È proprio caratteristico questo paesino, mi piace. Io vado a impazzire per i borghi così. Più medievali sono e più impazzisco. Se volete organizzare un pulmino per qualche borgo medievale, io ci sono. Io ve la racconterei pure la storia di Baia Latina, ma non la conosco, quindi non lo farò. Ci sarò stata una decina di volte in vita mia? Quindi, Eh. Siamo tornate a casa, adesso mi godrò un po' il resto della sera insieme ai miei cugini e poi ce ne andiamo, quindi non riprenderò altro, penso, vedremo.